Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Giuliano Parpaglioni e sono un biologo nutrizionista. Ricevo a Brescia, a Toscolano Maderno e a Leno e curo due blog sull'alimentazione www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it Su questo mio canale si parlerà di diete, di alimenti, di curiosità e notizie sul mondo dell'alimentazione. Se volete rimanere aggiornati, eh, seguite il mio canale, io pubblico un video a settimana. Buona giornata!